questo nuovo video uh, da più o meno due giorni c'è su internet un'immagine ossia questa qui eccola questa qui un'immagine che se impostata come sfondo su alcuni telefoni android le marche sono samsung e google pixel i nuovi telefoni di google possono totalmente far morire il vostro il vostro telefono oggi vedremo perché uh, succede questo come risolverlo e quindi iniziamo subito con il video Allora, vi volevo parlare un po' di questa immagine, praticamente perché se impostata come sfondo vi fa eh, totalmente morire il telefono, lo vedremo fra poco. Eh, ho trovato questa immagine su diversi video su YouTube, come già ne parlo, no? Perché eh, non è un di due giorni fa, però comunque eh, mm, ho cercato questa immagine direttamente su Google, con mm, immagine che blocca i telefoni Android. Ho su Google e ovviamente eh, ho trovato quell'immagine. Soltanto che ho provato, non sa, non sono brava, però eh, conoscendo già perché faceva quell'effetto, ho controllato, ma non trovavo mai la versione originale. Quando ad un certo punto sono riuscito a trovare la versione originale sul sito, ehm, in cui eh, è un normale sito di wallpaper, di sfondi del computer, e qua eh, veniva scaricare questa immagine. Allora, eh, io l'ho scaricata perché volevo vederla e eh, adesso vi mostro perché fa eh, questo, perché blocca i telefoni Android. Allora, adesso ti spiego per quale motivo questa immagine fa crashare i telefoni. Questo qui è il diagramma dei colori che possono vedere che le macchine possono eh, noi umani possiamo vedere. Allora, ci sono tre tipi, sRGB che è il più comune ed è quello con cui vengono scattate la maggior parte delle foto con i telefoni ed è diciamo, il formato con cui eh, si mandano le foto eh, su WhatsApp, sulla mail, dove volete, sRGB è il più comune. Poi c'è Adobe RGB che è usato dai programmi Adobe, perciò Lightroom o Photoshop. E poi c'è ProFoto RGB. ProFoto RGB ehm, è usato per le macchine fotografiche professionali che hanno dei colori molto molto vividi. Infatti si può vedere che eh, la gamma di colori è veramente... Eh, ci sono veramente una vasta gamma di colori. Invece su Adobe RGB un po' meno e su SRGB. Ce ne sono abbastanza pochi e questi qua sono tutti uh, i colori che ci sono. Indovinate un po' l'immagine che uh, è scaricata, che abbiamo scaricato e che fa crashare tutti i telefoni, in che formato è, in formato Profoto RGB. Però non è un problema. Se l'abbiamo inviata su Whatsapp, perché si possono fare degli scherzi, sia mandare sta foto e dire, è bellissima, impostarla come sfondo, ecco, non fatelo per favore, non fatelo, e ehm, potete dire questo, a quel punto il tuo amico la imposterà come sfondo, soltanto che si bloccherà tutto. Quindi, non è un problema se è fatta come Profoto, perché eh, i telefoni Android riescono a convertirla da Profoto a SRGB. quindi non è assolutamente un problema soltanto che c'è un problema in questa foto ossia se si zooma un pochino si può trovare un pixel uno solo che fa causare che fa causare buonanotte che fa crashare tutto perciò se si zooma tanto nell'immagine si può trovare il pixel, che ha dei colori speciali che il, un normalissimo Android, anzi nessun Android, riuscirebbe a trasformare. Ecco, se si zooma al massimo, ecco qui, questo qui è il pixel, piccolino, pixel, è minuscolo, e per quel pixel, solo per quello, crasha tutto il telefono, ma adesso vediamo perché. Ok allora prima di incominciare con lo spiegarti tutti i numeri che sono veramente una cosa noiosa ma tanto l'ho messo in velocizzatore così abbreviamo un po' uh, Allora devo spiegarti prima ovviamente che cosa vuol dire RGB Vuol dire che un pixel o un colore è formato da un po' di verde, cioè un po' di rosso, red, un po' di verde, green e un po' di blu, uh, blu Perciò vuol dire l'abbreviazione eh, red green blu, e l'abbrevia eh, RGB è l'abbreviazione di red green Blue. adesso ogni colore, ogni ogni, ogni colore ha un valore. Uh, il valore massimo che si può avere è 255, perciò il valore massimo rosso è 255, il valore massimo verde è 255, il valore massimo blu è 255 E uh, se si mettono tutti i colori del 255 si ottiene più o meno il bianco, se uh, non dovrei sbagliare Quindi uh, ora che ti ho spiegato questo possiamo continuare con i numeri Ok, allora, prima di tutto dobbiamo mettere dei valori iniziali, uh, quello per il rosso è 0,2126 uh, per 255 che è il valore del rosso, in questo caso è il massimo, più il valore uh, del verde, ossia 0,7152 uh, uh, per 255 che è il valore attuale del verde, perciò anche questo è il massimo, e poi dobbiamo sommare anche eh, 0,0722 eh, per, per um, 243, che è il valore del blu, perciò eh, non è il massimo, è un po' meno. Quindi il totale è eh, ovviamente un po' arrotondato è 254 quindi 254 va bene perché 254 è meno di 255 e quindi eh, è tutto ok la macchina può leggerlo però dobbiamo mettere eh, una cosa ossia che Android arrotonda sempre i numeri quindi eh, dovete un po' calcolare queste cose ossia riproviamo a fare tutto il calcolo però arrotondando, ad esempio, qua mi viene um, 255, mi viene 54, Android mette 55 in questo punto, e così via. Anche con l'altro um, arrotonda sempre di 1 e quindi adesso vedrete che cosa succede. Ok, quindi il totale che otteniamo è 55 più 183 più 18, e cosa viene? 256% che non va assolutamente bene, perché 256 è maggiore di 255, quindi la macchina non può leggere questo valore, ed è qui che eh, fa crashare totalmente il telefono, per colpa di un piccolissimo numero, l'intera macchina smette di funzionare, ed è veramente una cosa incredibile. Eh, comunque, come fare a toglierlo? Purtroppo non c'è nessun modo indolore, poiché per eh, poter riutilizzare il telefono dovete eh, totalmente formattarlo, ossia eh, ripristinarlo, ossia eliminare tutti i dati che ci sono dentro, tutti i contatti, tutte le foto, dovete eliminare tutto. E quindi perderete tutto. E invece un altro modo eh, per farlo è andare in recovery mode, Tremendo, mi sembra la combinazione di uh, power tasto su e fra quei menu dovrete cercare la, um, lo storage e a quel punto eliminare la foto, eliminare lo sfondo. Se è molto difficile cambia per ogni telefono e quindi fate prima veramente a non scaricarla, non mandatela perché è uno scherzo cattivissimo e, potrete, e ci sono in gioco anche dei dati personali. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, finisce qui perché non c'è nient'altro da dire, se vi, è, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!